Grazie Presidente, molto brevemente è per dare eh, la giusta eh, dignità alla consulta cittadina permanente per i diritti eh, alle persone con disabilità, cambiando eh, quanto... Eh, era scritto nel piano sociale con la nuova denominazione e anche inserendo quello che abbiamo predisposto con la delibera che abbiamo approvato a giugno, l'11 giugno mi sembra, di nuovo regolamento delle consulte cioè inserendo anche l'ufficio di supporto alla consulta, quindi noi ovviamente, io anticipo anche che voteremo favorevolmente, grazie